Calcolatore, polemico questo sei Torna a fare il rent boy Andresti con chiunque, sei un pervertito Ti credi furbo da conquistare tutti con il tuo faccino Se volessi essere solo ascoltato non ti truccheresti nemmeno Se io voglio fare un video vestito da pallina da tennis Faccio il video come una pallina da tennis Ma tu chi sei per criticarmi è quello che mi chiedo Ciao ragazzi, come state? Allora, questo non sarà un video come un altro, diciamo, sapete, su questo canale di ultimo parlo molto di crimini però sono arrivato a un punto in cui mi è venuta voglia di parlare perché sono arrivati una serie di commenti che mi hanno dato un po' fastidio e volevo rispondere perché sinceramente non tollero più certi comportamenti diciamo che questo video è stato un po' ispirato da un video che ho visto proprio questa mattina mentre andavo al lavoro di Matteo Fumagal in cui parlava di come la gente spesso ogni tanto nei commenti ma Penso che sia una piccola parte Perché io credo che comunque la gente che lo segue di norma Sono persone molto intelligenti Però di persone anche carine Che in modo carino gli chiedevano come mai fosse cambiato così tanto Perché rispetto ai primi video di YouTube Il suo aspetto era cambiato Personalmente non mi ero neanche accorto di queste differenze Poi quando l'ho fatto notare sono andato a vedere Sì, cioè insomma è un po' cambiato Ma è normale, noi cambiamo sempre Quindi è normale che si cambia Anch'io sono convinto che se voi andate a vedere i miei vecchi video Probabilmente un po' sono cambiato però eh, non è questo il punto, cioè se volete vedere insomma il suo discorso andatevi a vedere il suo video che ne parla molto bene Quello che io vorrei fare in questo video è rispondere ad alcune accuse o alcune voci che sono state messe in giro su di me E che poi ho trovato anche su Instagram, non è che mi danno fastidio Però diciamo che volevo mettere le cose in chiaro perché sinceramente non è giusto Partirò comunque da una cosa anche abbastanza diciamo stupida e futile per poi fare un discorso più ampio e importante prima di iniziare col video ho anche un annuncio da farvi perché sta per uscire il mio nuovo album che uscirà il 10 di settembre, vi lascio in descrizione nel primo commento un link in cui se volete potete già salvarvi la canzone su Spotify e quando uscirà vi arriverà la notifica, sono otto canzoni sette in giapponese e una in inglese, ho collaborato ad alcuni di questi pezzi con la mia Mica Cobato Che è bravissima Anzi se non la conoscete Potete andare ad ascoltare Anche la sua di musica E abbiamo fatto anche Una canzone in cui Facciamo una specie di duetto Che è l'ultima Che è City by the Ocean che tra l'altro ha scritto Andrea Greco insieme a me. Io ho fatto anche il testo. Spero vi possa piacere e, e poi saranno comunque una serie di nuove canzoni inedite. Questo è un album che l'ho pensato, diciamo, nel periodo di quarantena. Quindi spero che questo album vi possa piacere. Non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a vedere le accuse che mi sono arrivate. Questo è il commento che mi è arrivato sotto un mio video. Prima, guarda la tua grande coerenza pensando che io sono una persona incoerente mentre io per quanto non sono perfetto cerco comunque sempre di essere coerente o di comportarmi nel mondo migliore ovviamente posso sbagliare pure io però mm, nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio spari a zero su TikTok e poi ci fai la pubblicità a TikTok Japan allora io vorrei far notare che è brutto vedere come qua ci sono delle assunzioni che non sono quello che è successo realmente lo si può anche vedere dal taglio di capelli come voi potete vedere quando ho fatto la pubblicità di TikTok i miei capelli erano tutti marroni quindi quella pubblicità di TikTok era stata girata prima di quando io ho fatto il video su tiktok senza contare che io in quel video che ho fatto su tiktok non sparo a zero ma critico solamente un algoritmo l'algoritmo bellezza di tiktok tra i tanti che probabilmente in questo momento quell'algoritmo magari utilizzato da altre cose altre cose inoltre che non mi erano piaciute erano anche per esempio il fatto che tracciassero i dati anche dei minorenni, insomma ci sono state un sacco di cause legali in corso non hanno anche dovuto risarcire una bella somma, ma questo in realtà non solamente TikTok, anche in realtà altre piattaforme, ma comunque il discorso non è quello, mi dà fastidio come venga presa una pubblicità su TikTok che vi faccio vedere, io vestito da Angelo, abbastanza comica e venga strumentalizzata per portare avanti una narrativa che non esiste, perché io appunto quella pubblicità l'ho fatta prima e vi dirò di più dopo aver fatto quella pubblicità io sono entrato in contatto anche con la parte marketing di tiktok e tra l'altro c'era anche la possibilità mi era stato offerto un lavoro che comunque sapete un'azienda come tiktok non è che da lavori piccoli quindi è anche un lavoro importante e per quel motivo io ero andato un po' a fare delle ricerche su tiktok quando ho scoperto comunque tutte queste cose diciamo che sono contro la mia etica che faceva tiktok ho scelto di non accettare quel lavoro e vi dirò di più sono andato anche a lavorare per un'azienda che invece eh, cerca in assoluto di eh Prevenire L'utilizzo di questi dati E quindi della salvaguardia dei bambini Quindi mi dà fastidio che siano state dette queste voci um, Completamente eh, fuori luogo Tra l'altro questa cosa anche girata su Twitter Il che mm, cioè, non ci ha dato troppo peso Però cioè, è triste vedere come ci siano delle persone Che pur di cercare di buttare giù un'altra persona Cercano di inventarsi queste storie Tu cerchi polemiche e ti infili subito per fare views Non mi sembra che il mio canale sia proprio basato sulla polemica Cioè soprattutto eh, dopo che ci sono state varie polemiche Il mio canale stava andando veramente bene E invece di continuare con quella strada Se voi notate io praticamente ho smesso di fare video Perché non ce la facevo più Quindi se fossi una a cui piace fare polemica E le visualizzazioni facili Sicuramente avrei battuto più il chiodo Non sarei andato a smettere di fare video Per poi tornare con un altro format che... Con la polemica non ha molto a che fare perché adesso trattando di crimini non è che proprio si parli molto di polemica. A te non interessano i grandi numeri e rivoluzioni il canale? Eh, parlando di crimini per attirarne di più. Allora, io avevo un canale di Giappone, ho fatto più di 400 video sul Giappone poi che cosa è successo? Ho iniziato a parlare di Corea e ho iniziato a eh, discutere di determinati argomenti, come ad esempio anche il K-pop, e retroscena e quindi il mio audience è cambiato anche i miei interessi sono cambiati e quindi ho preferito che questo canale si focalizzasse più sui crimini, perché è quello di cui tratto principalmente. Poi mi piace ancora fare video sul Giappone li ho solo divisi per canali perché comunque magari se ci sono delle persone che aspettano un video sui crimini è giusto che ci sia un canale sui crimini invece se vogliono vedere un video sul Giappone possono andarsi a vedere un video sul Giappone cioè non vedo perché queste insinuazioni così fuori luogo in ogni caso, ti credi furbo da conquistare tutti con il tuo faccino perché lo sai la maggior parte ti segue solo per quello, non gliene frega niente di quello che dici, se volessi essere solo ascoltato non ti truccheresti nemmeno, non lo faresti proprio». Ecco quanto Seba è coerente e sincero, affezionato ai suoi iscritti. Secondo me anche il make-up, cioè perché io se volessi essere solo ascoltato non potrei farmi il make-up, non potrei sistemarmi i capelli, non potrei vestirmi come voglio. Cioè il canale è mio, il modo in cui mi voglio esprimere, il modo in cui mi voglio mostrare è una scelta mia, cioè ha a che fare con quello che sono, con un modo per esprimere me stesso quindi non vedo perché dire che non posso acconciarmi in un certo modo... Per fare un video Cioè se io voglio fare un video vestito da pallina da tennis Faccio il video come una pallina da tennis Ma tu chi sei per criticarmi? Non mi è piaciuto questo discorso Dell'insinuare che io non sono una persona sincera Cioè eh, ragazzi è, è triste vedere comunque come Ci siano delle persone che veramente eh, Si sono fatte questa immagine Su di me che non risponde Alla realtà perché io Se adesso ho smesso un po' di battermi Di alcune cause è perché Mi sono accorto che farlo su Youtube non è la piattaforma giusta io per esempio anche il discorso avete presente quello di eh, degli asiatici e di quello che ha fatto striscia la notizia che non abbiamo parlato eccetera io ho provato a fare dei video ho provato a fare due tre video sull'argomento ho cercato di sensibilizzare e quello che mi sono accorto è che ci sono luoghi in cui veramente non si può parlare di determinati argomenti perché ci sono troppe persone che purtroppo fanno parte della maggioranza e quindi non hanno mai vissuto e non sanno come ci si sente essere parte di una minoranza che non sanno come queste persone magari si possono sentire e quindi parlarne su YouTube diciamo che finisco per sembrare quello che vuole fare polemica, quello che vuole fare iscritti quando non è assolutamente il caso io ci credo in questi argomenti e mi piace battermi perché ho tantissimi amici asiatici che hanno sofferto per comportamenti ingiusti per esempio nel periodo di coronavirus, eh, che comunque sta andando avanti tuttora però adesso comunque sembra che è diventato più una questione mondiale però quante persone comunque asiatiche in Italia avevano paura anche di uscire di casa, cioè è stato veramente un periodo che spero che non riviviamo più E a me leggere commenti come questo Lasciato tra l'altro dalla stessa persona Ancora parli? Torna a fare il rant boy Vuoi solo farti notare con le tue polemiche? E poi qualcuno sotto le ha anche risposto Ma pensa alla vostra dittatura Quella del maledetto politicamente corretto Non si può fare o dire nulla cioè ragazzi questa è una questione molto più grande di, di, di questo discorso ma non mi va neanche di entrare in merito vi dico solo che la mia tesi si concentrerà proprio su questo argomento sto facendo una tesi proprio per la magistrale sugli stereotipi eh, degli asiatici in Italia e possibili soluzioni mi sono accorto che YouTube, parlarne su YouTube non è proprio la soluzione ideale però sto facendo delle ricerche per vedere se ci sono dei modi per um, diciamo cambiare le cose però ho capito anche questa cosa di torna a fare il rent boy Ma perché mi hai dato del rent boy? Cioè io non ho mai fatto rent boy e non ho il programma di farlo Non che ci sia niente di male se qualcuno voglia fare rent a boyfriend Però trovo veramente fuori luogo che mi siano state fatte queste accuse personalmente Tra l'altro poi questa persona ha ancora commentato Calcolatore, polemico questo sei Altro che incazzarti Ti brucia perché hai il fidanzato asiatico E vivi in Asia fra loro Anche tu, un bianco, non sarai mai uno di loro Paladino di qua e paladino di là Allora, innanzitutto io non ho mai aspirato A diventare una persona asiatica Forse ti confondi con Holly London Quello che è emerso come non-binary e coreano Questo inglese Non ho mai voluto diventare asiatico E mai lo sarò Non credo nemmeno a queste... In terminologie come asiatico o caucasico Secondo me siamo tutti esseri viventi che viviamo in questo pianeta E quindi a me non importa essere etichettato in un certo modo Però ci tengo che tutte le persone possano godere degli stessi diritti Ecco questo è quello che è veramente importante per me Poi mi ha fatto ridere come anche questo hai il fidanzato asiatico Ma chi sei? Mi conosci? Cosa ne sai? Io non ne ho mai parlato sui miei canali Quindi sinceramente cioè anche tirare fuori questa insinuazione lo trovo un pochino ehm, arrogante e anche un pochino... Non del tutto corretto, ecco Le polemiche portano views gli iscritti Così avrai più follower e più lavori da riempirti le tasche Tiri fuori una buffonata innocente di due conduttori, Li tagghi così ti noteranno e ci guadagni ancora Vergognati tu Allora, innanzitutto io ho il mio lavoro Ho il mio lavoro da compositore Adesso ho anche il mio lavoro da executive Quindi sinceramente non penso che mi devono servire i soldi di YouTube Perché anche messi insieme tutto quello che ho guadagnato in tutto il periodo di YouTube Probabilmente ci farò un mese del mio stipendio normale, forse anche meno Quindi sinceramente anche questo, cioè, non è una questione di uh, soldi A me quello che interessa è appunto portare avanti determinati messaggi Quello che almeno avevo provato a fare Poi adesso con tutto quello che è successo ho un po' iniziato a lasciare perdere Però cioè non capisco perché non perché il perché di questi discorsi e soprattutto perché mi dovrei vergognare continuando con i commenti di questa persona questa persona mi ha anche scritto sotto il video in cui, sapete quel video che ho fatto gay o etero, in cui parlavo sostanzialmente di, vabbè, quello è un video lungo, andatevelo a vedere tutto il discorso in ogni caso, e io ho fatto un discorso molto importante, anche molto sincero mi sono aperto con voi, se non avete visto il video andatevelo a vedere, e questa persona è arrivata a commentare così pensavo eri un bravo ragazzo, invece andresti con chiunque, sei un pervertito quando ho capito che questa persona ha inviato tutti questi commenti ho capito che era una haters e quindi ho provato anche a rispondere al primo messaggio perché non mi ero reso conto che eh, si trattasse della stessa persona e poi quando ho visto anche questo sinceramente cioè prendersi gioco dell'orientamento sessuale di una persona e dire che è un, una persona un pervertito l'ho trovato veramente comportamento meschino eh, io ragazzi non sono solito a bloccare nessuno sul mio canale, anzi spesso rispondo anche in modo divertente, anche se mi arrivano dei commenti pseudo eh, diciamo negativi. Non si può mai sapere se magari quella persona intendeva quel commento in modo ironico eccetera, quindi io nel dubbio cerco sempre di essere carino e cerco di evitare ulteriori polemiche, anche perché... Comunque so che è difficile ehm, che mi conosciate attraverso questi video, anche se cerco di farvi vedere sempre di più chi sono, um, però so che magari boh, posso stare antipatico, non lo so. Non è facile veramente fare questi video su argomenti così seri e anche essere simpatico, quindi anche per far vedere che mi prendo un po' meno su serio di quello che magari potreste pensare, mi piace anche rispondere in modo divertente, ma... Io mi sono accorto che questa persona ha commentato ripetutamente in modo così maleducato sotto il mio canale e quindi per questo motivo ho deciso di bloccarla. Per te Miss Italia finisce qui. Scusate, questo è il mio canale. Il mio canale è come se fosse a casa mia. Cioè tu vieni a casa mia e ti comporti in modo così maleducato, cioè io non tollererei una persona che comunque eh, mette in giro delle voci, eh, si inventa delle bugie su di me, a cui magari gli altri ospiti in casa potrebbero credere perché magari non hanno sentito, magari quello che avevo da dire, non sanno come le cose realmente stanno, quindi diciamo, cioè voi tollerereste una persona che entra in casa vostra con tutte le scarpe eh, piene di fango e mette le scarpe sul tavolo, cioè io ho scelto di no e quindi per questo motivo, ciao, cioè, Sinceramente, io non voglio più leggere questi commenti, non ci do molto peso, però sinceramente, io spero che questa persona. Eviti magari di fare questi commenti Anche sotto altri canali Sotto altri magari creator Che magari sono più sensibili E che magari più che sensibili Sono più fragili E magari potrebbero restarci male Perché ci sono delle persone Che comunque ci hanno sofferto tantissimo Sono entrate comunque in depressione Per vedere alcuni commenti Quindi comunque pensate prima di scrivere Perché veramente potreste far starmare qualcuno O addirittura chissà cosa potrebbe succedere Quindi abbiate una responsabilità prima di premere quel tasto invio, ecco. Questo è tutto quello che voglio dire. Scusate se questo video non era molto on branding, ehm, spero che l'abbiate apprezzato lo stesso. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace e noi ci vediamo col prossimo video eh, True Crime che spero uscirà presto. Un salutone da seba. Ciao.